Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene? Come sempre facciamo il nostro post per raccontarci un po' quello che ci siamo detti questo martedì eravate tantissimi, il primo appuntamento eh, dopo la pausa diciamo così delle vacanze delle vacanze natalizie oh, dicevo eravate in tantissimi è stato, abbiamo parlato di buoni propositi per il 2023 e insomma il mio primo proposito è quello come vi dicevo di fare un po' il cambio stagione, <ride> anche perché insomma ho ancora tutti gli scatoloni, tutte le cose fatte, va e... Vado a praticamente a tirare ogni volta fuori le cose che mi servono e, e questo non va bene, non va bene. Ehm, abbiamo parlato anche un po' del tempo perché oggi era veramente un tempo bellissimo, anzi tra le altre cose eh, devo dire che sembrava quasi quasi quasi primavera, almeno qui da noi eh, il cielo è limpidissimo, si vedono le montagne bellissime, poca neve purtroppo, ahimè anche perché in questi giorni da noi c'è stato il fun e eh, che quindi ha spazzato anche un po' via e ha sciolto per il vento caldo, però insomma si spera che in qualche modo eh, inizia a fare eh, l'inverno che deve essere fatto e quindi anche con la neve soprattutto in montagna. Detto questo, molti di voi appunto mi hanno anche raccontato un po' eh, dalle loro parti com'era la temperatura, eh, in Sicilia insomma non era bellissimo, più vicinava in realtà a Roma invece c'era il sole e faceva freddo, a Reggio Emilia c'era il sole, si stava bene eh, e poi ad esempio anche a Milano, verso il parco del Ticino, eh, come mi diceva anche Megana Turista insomma si stava benissimo, anche lì si vedeva addirittura la Certosa a 30 km di distanza questo per farvi capire quanto oggi veramente il tempo è, è, è, molto, è molto bello, è molto primaverile oserei dire abbiamo parlato di cosa? Beh intanto abbiamo passato a anche dei brani che avete richiesto, abbiamo messo un brano della, eh, dei Nomadi, poi abbiamo passato eh, Obsessione, Avventura, dove qualcuno di voi insomma, ha detto che preferiva eh, alle volte addirittura Tiziano Ferro piuttosto che quel, quel brano, e, e beh, però sono brani che insomma, hanno fatto, hanno fatto ballare e in qualche modo ognuno di noi ha legato un proprio brano. Abbiamo ricordato, dicevamo alcuni buoni propositi, eh, uno di questi è anche quello che non siamo riusciti a fare proprio in questo nel 2022, ovvero realizzare quel libro che vi dicevamo dove raccogliamo insomma tutte le vostre, eh, diciamo così, ehm, i vostri consigli, le fotografie, le ricette, le letture ehm, che vi mandate a imh.libero.it eh, per realizzare appunto questo libro e per poi il ricavato devo, de, devolverlo in beneficenza. Questo è anche uno dei, ehm, diciamo così, obiettivi 2023 che mi piacerebbe in realtà realizzare eh, per queste nostre chiacchierate del mar martedì mattina. Eh, qualcuno di voi poi ha iniziato a parlare di viaggi anche perché io vi ho detto che insomma mi piacerebbe anche viaggiare un po' di più ehm, soprattutto nel 2023 qualcuno mi ha invitato anche a andare a Roma andare a vedere alcuni, eh, alcuni paesi, uno di questi quelli vicino insomma, a Verona dove ho detto Verona città bellissima ogni tanto ci torno per, per visite e quindi è possibile che io possa anche prima o poi insomma, tornare anche a, a visitare. Questo, eh, questo paesino vicino a Verona, ma dicevo si parlava di viaggi e quindi di viaggio abbiamo parlato soprattutto dei viaggi che non sono troppo organizzati no? perché insomma molti di voi eh, mi hanno effettivamente come si dice <ride> condiviso l'idea di non fare viaggi troppo organizzati, ma eh, vivere anche un po' la giornata, quindi non sempre sapere cosa si va a fare, eh, non dico gli imprevisti, ma in qualche modo sì avere un'idea eh, di che cosa visitare, ma poi prendersi anche un po' il tempo per se stessi, quello che viene in base, in base al tempo atmosferico, in base al tempo a disposizione, magari ci, eh, si è rimasti addormentati, quindi so, bisogna un po' cambiare l'itinerario, io sono di questi, non sono di quelle che piacciono le cose tutte organizzate, si parlava anche di villaggi turistici, io non ci mai andata nel villaggio turistico perché mh, di mio proprio uh, non mi piace <ride> questa cosa non riesco a, a gestire il fatto che mi dicano eh, tutto cosa devo fare nelle, nei vari orari lo facevo in colonia quando ero piccola ma lì era diverso mi piaceva perché eh, poi ero piccola ero con amici e quindi insomma quello bene o male ci stava invece adesso pensare di essere adulta e dovermi far dire che cosa devo fare mh, mh, in questo sono un po più restia ecco ecco perché sono ma si è parlato quindi di viaggiare in modo diverso eh, tra le altre cose mi piacerebbe nonostante insomma io non ami il villaggio invece provare la crociera subito sono stata ripresa e mi ho detto ma come la crociera è come il villaggio cioè alla fine devi fare devi, far, devi fare devi eh, fare sì anche no non lo so però forse la crociera non lo so al fatto di viaggiare su questa nave non lo so eh, non lo so perché però non so, eh, sapete ci sono quelle cose ogni tanto che si ha voglia di, di provare di fare nonostante tutto ecco Nonostante anche i viaggi che si sono fatti Bene, questo è un po' quello che ci siamo detti oggi eh, Come sempre, insomma, il mio appuntamento è quello di... Mm ritrovarci anche eh, martedì, eh, martedì prossimo non lo so che cosa andremo a raccontare adesso penso un attimo nel frattempo ancora un po' di viaggi da farvi vedere un po' di ehm, anche una seconda parte dedicata ai vinili che non avevo ancora messo quindi insomma avremo modo comunque di stare insieme, questo assolutamente sì, per cui intanto vi ringrazio per essere stati con me in questa, in questa giornata in questo martedì vi rinnovo ancora gli auguri di un buon 2023 di non 2023 e vi aspetto, so che insomma su di voi posso contare, io oggi non stavo benissimo, un po' di raffreddore, un po' di mal di testa, ma comunque stare in vostra compagnia mi ha risollevato, quindi un bacio, un abbraccio e ci vediamo presto, mm? vi aspetto martedì prossimo, mi raccomando, ciao!